No, hanno detto, cioè, uno là che ok, la storia di oggi è questa. Uno degli aspetti più belli del parkour è il concetto di esplorazione. Quindi si va in giro per la città o per anche in natura volendo e si provano si prova a trovare qualcosa da fare, a capire cosa ha da offrire l'ambiente. E l'allenamento di oggi sarà proprio con questo tema, cioè l'esplorazione. Quindi andremo nel centro della mia città, gireremo per le strade e ci faremo ispirare così da quello che troviamo. Questo giro che stiamo andando a fare l'ho fatto già un sacco di volte, ma ogni volta che lo faccio abbiamo sempre un sacco di cose nuove e diverse ovviamente dal solito. Questo perché chiaramente con l'aumentare dell'esperienza, considerando che la giornata, se si è freschi, se si è stanchi, se si ha voglia o non si ha voglia, la visione cambia, le cose che ci vengono in mente sono diverse. E quindi potenzialmente lo stesso giro può essere sempre diverso anche se si fa la stessa strada. Bellissima sta cosa. Quindi vediamo cosa succede oggi. Eccoci qua, quindi il primo posto di oggi saranno queste fontane abbandonate, sono abbandonate da anni, è un proprio un peccato in realtà, però non per me perché ho un sacco di salti da fare ed è un ottimo posto dove posso riscaldarmi per oggi, quindi cominciamo. Mi piace un sacco perché prima di tutto se riesco a farla vuol dire che sono caldo e in secondo luogo è molto bella perché ti dà proprio l'idea di correre libero e superare ogni ostacolo che è proprio la chiave nel parkour. Molto bene, sono caldo anche oggi e infatti inizio a vedere un bel po' di movimenti Cercherò di non farli tutti perché voglio anche andare a vedere altri posti se no non avrei tempo E selezionerò i più divertenti per me Per esempio ho visto che c'è un running precision che voglio provare Adesso ve lo mostro Allora lo stacco è questo qui sulla prima sbarra e l'arrivo è qui È un po' complesso perché devo saltare via le piante superare quest'altra sbarra qui e atterrare su qualcosa di molto scivoloso. Però non è così lungo, quindi penso che in pochi tentativi riuscirò a farlo. Vediamo dove posizionarvi. Forse qui? No. Ecco fatto. Non è distante, ma bisogna essere precisi sia nello stacco sia nell'arrivo perché è polveroso e poi lo stacco è una sbarra. Ed è sempre uno schifo a staccare dalle sbarre. Ciao tappa 1, ci vediamo la prossima volta. Ovviamente c'erano una miriade di cose in più che si potevano fare, ma come dicevo, la cosa bella di fare questi allenamenti esplorativi è che bisogna decidere in fretta, scegliere quello che ci piace di più o quello che comunque ci interessa di più fare, farlo senza indugio e poi spostarsi. Qui adesso ci spostiamo a qualche via di distanza e vi faccio vedere un altro posto che mi piace un sacco. Eccoci qua, questo è uno dei miei posti preferiti Non so esattamente perché però ci ho speso veramente un sacco di tempo E non c'è quasi nulla, ci sono delle finestre dove si possono fare dei salti da questo bordino E c'è questa meravigliosa strada che è una sorta di strada chiusa Dove in mezzo c'è questo bordino estremamente scivoloso ma a una distanza giusta Per poter fare una serie di salti in successione Molto impegnativi e molto però divertenti Che adesso mi appresterò a fare e vedere se trovo qualche variante nuova proprio lunghi. C'è una variante un po' più difficile qui, dove si parte da lì sempre, si atterra sul giallo, ma poi si atterra lì sopra invece che lì sopra. Proviamo. Si può fare, si può fare. Adesso lo faccio. È buffo perché devo ficcarmi dentro la pianta per tenerlo ed è proprio al limite. Però lo provo di nuovo. Questi salti li sentirò tutti domani sulle gambe. Oh mio Dio, non pensavo andasse così male. Devo di sicuro rimettermi ad allenare i front flip. Oggi non riesco a essere leggero negli atterraggi dopo il front fit, quindi è meglio che lo lasci stare prima che mi faccia male. Si vede che oggi non è giornata. È sempre meglio fermarsi una volta prima che una volta dopo. E comunque questi capelli oggi non stanno dentro l'elastico. Che palle! Volevo fare un altro salto, ma ho esitato troppo, quindi me ne vado. Ok, ho trovato questa sfida che voglio fare. Il problema è che c'è un sacco di gente che passa, che mi distrae, che potrebbe impaurirsi, insomma, che lo rende difficile. Per me questa cosa non è assolutamente pericolosa, ma tutto il contesto la rende un po' complessa da gestire. Però cercherò di essere molto rapido in modo tale da non soffermarmi troppo qui e procedere. Questo movimento mi diverte un sacco, Sono soddisfatto anche di questo, l'ho fatto più volte del previsto. Ho ancora un po' di tempo quindi cercherò altri posti, vediamo come va. Ed ecco che succede la magia dell'esplorazione. Questa strada l'ho fatta un sacco di volte, stavo passando in bici e stavo riguardando dei vecchi salti che volevo rifare oggi. Ho allungato lo sguardo e guardate un po' che cosa ho trovato questi bellissimi rami di questo bellissimo albero sono sceso a dare una controllata e a pulire un po' dei rami secchi ragazzi è pieno di cose da fare adesso ne seleziono un paio e me le filmo quando si trova un albero è sempre mega divertente e ne vale sempre la pena Come mai si sa? Perché mi sta andando? Per sport? Sì, una no, che eh, però... eh sì, può essere che sembri una persona. Poco di buono, però ho portato di qua le robe perché avevo paura di lasciarle di là perché non potevo vedere. Stava dicendo che fa? Il parkour, non so se l'ha mai sentita. Ho sentito, Come però, sono? saltano su. Sì, sì, diciamo che è molto confuso su YouTube. Sembra che sentiamo i tetti, siamo pazzi. Esatto. In realtà eh, non è così, ovviamente. Sì. Eh. Chiedo scusa sono non so se sono chiamate. Non se se Qui sono da solo, quindi probabilmente hanno chiamato per me. Chiedo scusa. Delle camera, tante, Sto facendo un video di YouTube. Devo, devo andare oppure posso restare secondo voi? No, no, no, no. No, no, quindi no, no. Questo, questo spazio qui io per esempio non l'avevo mai visto e adesso dopo averlo pulito da tutte le cose che c'erano qua sotto, eh, esatto, ho iniziato a provare a saltare adesso probabilmente nei prossimi anni qua se i rami tengono e lo permettono allora svilupperò dei movimenti che però restano qui di fatto. Però la cosa bella è che se io mi alleno in tutti i posti che trovo e niente, hanno chiamato la polizia, pensavano fossi un malvivente. Ovviamente basta spiegare e tutto si risolve. Prima di iniziare a muovermi qui, ho dovuto pulire da vetri rotti, siringhe, rami secchi. Quindi ho fatto un po' di confusione senza muovermi, quindi è possibile che la gente si sia impaurita. Già che questa non è una delle zone più sicure, e quindi è comprensibile che si spaventino senza neanche interpellare il diretto interessato, cioè io. Però una volta che sei comprensivo, rispettoso e spieghi bene che cosa stai facendo, sfila sempre tutto liscio. Mai avuto un problema con la polizia? in 12 anni ok mettiamoci sotto è una vita e mezzo che non faccio la sceda agli alberi Ho toccato per terra, quindi non vale, però c'ero quasi. Incredibile. Wow. per il livello di stanchezza che ho e dopo tutte le cose che ho fatto oggi mh, sono abbastanza soddisfatto degli ultimi percorsi ovviamente avrei potuto farli molto meglio però ho anche esaurito il tempo quindi sono felice così anche oggi ho scoperto nuove cose nella mia città facendo tra l'altro lo stesso giro incredibile finirò questo vlog parlando in bicicletta e questo è quello che intendo per un allenamento di esplorazione spero che vi siete divertiti e che abbiate avuto un'idea più chiara di questo tipo di allenamento. Grazie di essere stati con me, grazie del vostro tempo e ci vediamo nel prossimo allenamento. Yo!